Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso. del 13, domenica di nuovo la voce del movimento trasmette. Alice attraversa di nuovo lo specchio della falsità immobile. Il collettivo 12 marzo parla ai compagni in tutte le case, in tutte le strade, in tutte le piazze di Bologna. Attaccano da ogni parte la bestia, siamo noi la bestia, ci sparano nella schiena, ci sparano addosso, da tutte le parti, la bestia è ciocchiata Alle 23.15. La polizia sconda la porta e Radio Alice La squadra politica di leva al mattino, state attenti, hanno ordine di sparare i carabinieri. Le autoambulanze vengono chiamate prima degli spari. Alle ore 23.15. La polizia sconda la porta e i Alice Cinque compagni arrestati, agli altri 12 fuggono dietro. Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso.